Cosa hai fatto sul braccio sinistro? Belen pubblica una foto su Instagram e in tanti notano uno strano particolare foto, video. Per Belen, tatuaggio cancellato, ecco perché lo ha fatto. C'è chi si è allarmato sui social chiedendo a Belen Rodriguez cosa hai sul braccio sinistro? Chi pensava fossero lividi quelle strane macchie e si stava già preoccupando per la showgirl. Non è una novità, ma evidentemente alcuni utenti che seguono Belù sui social si sono accorti soltanto adesso cos'è successo al braccio sinistro dell'Argentina. La conduttrice di Tosicu e Vales, infatti, è apparsa un po' diversa nelle ultime due foto pubblicate sul suo profilo Instagram e ha stuzzicato la curiosità dei fan. Nella prima abbraccia il padre e gli fa tanti auguri di buon compleanno, nella seconda si concede un pezzo di torta al ristorante, ma cosa c'è di così strano in questi scatti?. Sul braccio sinistro di Belen Rodriguez non appare più il tatuaggio fatto per Stefano De Martino, o meglio resta soltanto Nalone poiché da diverso tempo la 33enne si sta sottoponendo al laser per cancellarlo definitivamente. Intervistata da Fanpage qualche settimana fa, nel rispondere alle curiosità in merito alla sua vita privata cercate su Google, non si è sottratta alla domanda sul vistoso tattò o quasi del tutto scomparso. Non mi piaceva, ma non l'ho cancellato per il significato. Ho fatto una roba che ha, l'amore. Ha messo ridendo la Rodriguez. E lo stesso ha fatto il ballerino di Amici che mesi fa ha deciso di rimuovere la stessa incisione fatta con e per l'ex moglie. Ora che entrambi hanno trovato un altro compagno e sembrano sereni e felici, speriamo che non compiano gli stessi errori del passato e...